Il nuovo tatuaggio di Francesco Monte. Messaggio in codice per Cecilia. Francesco Monte. Nuovo tatuaggio per l'ex di Cecilia. Significato inaspettato. Da quando è stato lasciato in diretta tv da Cecilia, Francesco Monte ha già fatto ben due nuovi tatuaggi. L'ex di Uomini e Donne pare aver deciso di incidere sulla pelle i ricordi più importanti della sua vita. Entrambi i disegni sembrano rimandare alla fine della sua importantissima storia d'amore con la Rodriguez. Il primo sembra essere un uroboro, ovvero un serpente che si morde la sua stessa coda, come a voler indicare che dopo una fine c'è sempre un nuovo inizio. L'ultimo tattoo scelto ha invece lasciato tutti a bocca aperta. Il ragazzo ha deciso di tatuarsi sul braccio un disegno a dir poco carico di significato. Monte ha infatti scelto alcuni vari soggetti, che ha poi deciso di unire in un unico disegno. Francesco e Cecilia, fine della storia d'amore in un tatuaggio, la scelta di Monte. Francesco Monte ha fatto sapere ai suoi followers di essersi fatto un nuovo tatuaggio. Il giovanissimo ragazzo ha infatti pubblicato un Instagram story in cui riprendeva il suo braccio tatuato. Poche ore fa. Sui social è anche apparsa la fotografia del disegno scelto dall'ex tronista di Uomini e Donne. Un cuore che sanguina, circondato da del filo spinato con una croce in alto. Un o simile ha dietro di sé un significato davvero molto grande. Studiando la simbologia dei vari soggetti scelti da Monte. Potremmo pensare ad una specie di messaggio in codice alla sua ex fidanzata, Cecilia Rodriguez. Tatuaggio Francesco Monte, il significato è dedicato a Cecilia? L'indizio. Il cuore rappresenta sempre l'amore, in tutte le sue forme. Quando però questo sta sanguinando. Vuol dire che è stato colpito da qualcuno e, o qualcosa. Il filo spinato che circonda il cuore scelto da Francesco potrebbe voler dire molte cose, ma il più delle volte sta ad indicare un dolore subito, un evento che ha segnato emotivamente la vita della persona che sceglie di tatuarlo. Per questo. L'ipotesi più papabile potrebbe appunto essere quella di voler portare sempre con te la sua bellissima storia d'amore, finita poi con tanto dolore.